Salve, sono Andrea Liberati, mi candido come cittadino portavoce per il Consiglio regionale dell'Umbria, mi candido con delle motivazioni profonde, anzitutto, ora dirò una cosa originale, credo, io ho avuto la fortuna e il privilegio di vivere l'esperienza americana per Barack Obama e a me sembra da quando sono entrato nel movimento, di essere dentro quello stesso sogno. Obama aveva riattivato milioni di giovani americani, Peppe Grillo è riuscito a fare lo stesso e credo che questo sia uno degli elementi vincenti di questa nostra battaglia, una battaglia che innanzitutto è contro la corruzione, per una nuova tensione morale nell'etica pubblica. La regione dell'Umbria indubbiamente ha grandi criticità, lo vediamo anzitutto a Terni eh, dove la Thyssenkrupp eh, dopo alcuni decenni è stata dagli amici del movimento, dalle associazioni costretta a riflettere, la città è stata costretta a riflettere sull'inquinamento industriale pesante da metalli eh, pesanti, scusate il gioco di parole, da diossine PCB negli alimenti. Siamo dinanzi quindi uh, siamo su uno spartiacque, dobbiamo decidere se andare avanti o restare nell'ignoranza, qui la nostra nomenclatura ci ha costretto. La Regione dell'Umbria è molto, molto indietro sulla trasparenza amministrativa. Non abbiamo online abbiamo pochissimo, non ci sono delibere di giunta, le determini dirigenziali che sono la polpa della azione amministrativa. Eh, in questo senso occorre eh, fare tanto e credo che le comunità eh, e il movimento siano in prima linea, i cittadini, con la tecnica in questo senso un po' americana grassroots, eh, come l'erba che cresce. Eh, vale anche per Orvieto, noi qui abbiamo due discariche due discariche, l'una industriale della ThyssenKrupp in espansione verso la cascata delle Marmone a nemmeno due chilometri, a Orvieto abbiamo la più grande discarica dell'Umbria a nemmeno tre chilometri dal centro storico, dal Duomo. Ecco, io penso che occorra riflettere e ribaltare questo tavolo. Grazie.